Le Siciliane è un libro che è una guida al paesaggio umano, femminile in questo caso del come si cree donne in Sicilia ieri e anche oggi. L'immagine della donna della Sicilia è sempre spesso stata stereotipata, era l'immagine della donna in nero, era l'immagine di Claudia Cardinale nel film I soliti ignoti, Carmelina Recomponiti, gli diceva Tiberio Murta. L'idea è l'immagine di una donna sottomessa, di una donna eh, vittima di una serie di conformismi sociali, di maschilismi eh, ed emarginata. Parla di un conflitto, che parla di una contraddizione, di qualche cosa che si muove dentro il mondo femminile. Qualcuno ha detto: Come si può essere siciliani? È evidente che essere stati donne in Sicilia lo si è stati con maggiore difficoltà. Il tentativo attraverso queste biografie di personaggi reali, storici, letterari o solo anche la storia di una santa come Santa Rosaria è una realtà molto più complessa di quella che invece lo stereotipo cinematografico letterario ci ha consegnato raccontando che le donne in Sicilia hanno spesso lottato, combattuto per disegnare se stesse e per creare una personalità individuale e collettiva che fosse maggiore, più ampia e più articolata di quelle che certi modelli invece consegnano.